Per il cinquantesimo appuntamento della rubrica Il sessuologo risponde, oggi provo a fermare l'attenzione su un argomento che emerge spesso in tante domande e in tante riflessioni che le persone a volte si fanno sulla sessualità, cioè sul loro comportamento sessuale, cioè eh, il corpo, alla fine, il corpo quanto è affidabile, quanto è vero che quella cosa che a volte si sente dire, lo sento dire anche ad alcuni colleghi, a volte, no che il corpo non mente e bisogna fidarsi del corpo. E questa è una affermazione che è piuttosto popolare e che a volte porta anche a una contrapposizione tra mente e corpo, quasi come se ci si potesse fidare dell'una e non dell'altra, cosa che ha un suo senso, effettivamente, però, forse. Potrebbe essere utile spiegarmi un po' il rapporto che c'è tra queste due cose e spiegare meglio cosa si intende quando si, intende, si dice che il corpo non mente. Perché alla fine nella sessualità corpo e mente sono intrecciati, non c'è una modalità con cui uno possa funzionare senza l'altro e viceversa. Cioè la mente in qualche modo ha bisogno quindi del corpo per realizzare i suoi desideri, per trovare un'espressione reale e concreta ad alcune cose che altrimenti sono soltanto delle idee, dei pensieri, delle immagini totalmente astratte. E in modo altrettanto speculare, il corpo quindi funziona solo se guidato da una mente che in qualche modo la sostiene, che in qualche modo porta avanti un pensiero nei confronti della sessualità, e che anche quando non ce ne accorgiamo, quando abbiamo la sensazione che il corpo stia facendo da solo delle cose. In realtà il corpo non fa mai da solo delle cose, il corpo esprime sempre quello che arriva dalla mente che la mente ne sia consapevole o meno e questo quindi effettivamente è una cosa che ci è utile considerare ma che a volte sottovalutiamo. Perché gli scenari che tendono a verificarsi quando eh, pensiamo che il corpo funzioni da solo, funzioni senza nessuno che gli dia degli ordini, no? eh, anche se noi non sappiamo, ad oggi non sappiamo di corpi che funzionino separati da un cervello, ma quello che succede è che quando le persone pensano che il corpo abbia chissà quale autonomia, eh, è che poi alla fine se funziona tutto cioè se nella sessualità funziona tutto finisce per succedere che le persone iniziano a pensare che quello è quello che naturalmente dovrebbe funzionare che il sesso sia semplice che tutto in qualche modo dovrebbe essere sempre così ed è un'esperienza che molte persone tendono a fare negli inizi del proprio rapporto con la sessualità e che alcune persone si portano avanti anche per Tanto tempo per tutta la vita, la eh, convinzione che la sessualità sia un argomento semplice, e la cosa è che questo non è che fu, è un'idea che hanno soltanto le persone per cui il sesso funziona. Ci cioè, hanno anche alcune volte le persone per cui il sesso non funziona e comunque non riescono ad approcciarlo per quello che è, cioè un argomento con una sua, un suo livello di complessità anzi quello che succede di solito è lo scenario in cui se funziona tutto allora è tutto naturale semplice e facile se invece ci sono dei problemi delle difficoltà ecco la sessualità adesso si sta comportando in maniera innaturale ecco si è complicata ecco non è più come dovrebbe essere eccetera eccetera eccetera che sono due eh, modalità contrapposte di ragionare sulla stessa cosa che in realtà ha sempre un certo grado di difficoltà non esiste uno scenario in cui la sessualità sia semplice e facile ci sono delle situazioni in cui la sessualità riesce a funzionare in maniera molto più spontanea e molto più eh, lineare assolutamente sì ma questo non implica che quello sia il modo giusto di vivere la sessualità la sessualità ognuno se la può vivere un po come gli pare e viverla con un certo grado di coinvolgimento di presenza di attiva partecipazione è un qualcosa che quindi non è sempre facile ma è un buon modo per promuovere il proprio benessere sessuale è un modo di essere presente a se stessi e quindi quando Ci diciamo che c'è una certa difficoltà, eh, ci stiamo, possiamo forse aiutarci effettivamente riprendendo quel pensiero: no, che il corpo non menta, che il corpo sia sincero. Che eh, effettivamente è un'affermazione che possiamo spiegare che è meglio per cercare di capirla ma che non implica che quindi allora si debba seguire sempre quello che dice il corpo, il corpo è naturale, eccetera, eccetera, non funziona in quel modo. Cioè, quello che succede è che, ok, il corpo non mente, assolutamente, ma perché quando il corpo fa qualcosa, effettivamente c'è sempre un motivo dietro. E quello che è poi il pezzo fondamentale non è tanto il prendere quello che fa il corpo e dirci ah ok, ha fatto quella cosa lì, allora significa chissà che. No! È lì che inizia invece tutto il lavoro importante. Interpretare i comportamenti del corpo è una cosa parecchio complicata ed è al centro di quello che è opportuno fare per cercare di lavorare sul proprio benessere sessuale o sul proprio rapporto col proprio corpo e nella sessualità. Cioè perché. Altrimenti quello che succede è che le persone a volte partono dall'idea no? che il corpo quindi eh, sia quello da ascoltare e poi usano questa informazione non tanto per fare un ragionamento sul interpretare in maniera funzionale e ponderata quello che è il senso di un determinato comportamento di una determinata reazione corporea, piuttosto quello che fanno è utilizzano questa informazione per poi confermare le proprie teorie per darsi ragione su quelle che erano le proprie paure o per rassicurarsi su quello che dovrebbe essere sarebbe dovuto essere eventualmente il, il, il, il dubbio che volevano esplorare che però se facciamo un esperimento e poi ci diamo le risposte da soli senza guardare cosa davvero sta accadendo diciamo che non stiamo facendo un grande esperimento. Infatti, quindi, magari quando viene interpretato il comportamento del nostro partner o della nostra partner, noi pensiamo che allora si comporta così e quindi significa che sotto c'è cosa? Può essere, però è solo una possibilità. Quando interpretiamo questi, questi comportamenti dandoci dei significati rassicuranti o terribilizzanti, sono delle possibilità, però il corpo di per sé dice qualcosa con sincerità, ma non dice la verità dice qualcosa di sincero sulla base di quello che gli viene suggerito e di quello che è il punto di partenza di tutte le cose che il corpo esprime cioè la testa la mente tutto quello che il corpo esprime parte sempre da più in alto e è importante provare a lavorare assolutamente su riuscire a costruire un buon rapporto di fiducia col proprio corpo per riuscire a fidarsi di quella che è l'espressione più eh, evidente e chiara che abbiamo di quello che siamo, di quello che vogliamo essere, di quello che proviamo, delle nostre opinioni, ma fidarsi del corpo non significa fidarsi eh, ciecamente di tutto quello che il corpo suggerisce, ma piuttosto essere aperti e esplorare assolutamente quello che il corpo ha da dire, cercando quindi di lasciarlo parlare, lasciarlo esprimere, cercando di far sì che tiri fuori e mostri quello che eventualmente può essere utile. Che che mostri per, eh, per cercare di capire meglio effettivamente cosa c'è dietro, però poi quello che sono i nostri desideri, quelli che sono i nostri valori, quelle che sono le nostre paure, quello che è il nostro rapporto con noi stessi, il nostro rapporto con gli altri, il rapporto con il mondo, il nostro modo di stare al mondo, è un qualcosa che può emergere se interpretato dai comportamenti che ha il nostro corpo, emotivi e sessuali all'interno della sessualità, ma può emergere soltanto se interpretato non è che il corpo si metta a fare un discorsetto il corpo semplicemente fa delle cose che poi vanno ragionate e bisogna capire in quale quadro hanno un senso quindi in questo senso è, è sempre una fiducia che deve essere ponderata non può essere una fiducia cieca in cui quindi lasciarsi andare semplicemente e aspettarsi che il corpo faccia tutto il lavoro al posto nostro non esiste la possibilità in cui questa cosa succeda serve sempre cercare di esplorare anche la mente non possiamo esplorare quello che fa il corpo quando succede qualcosa di psicologico eh, e la sessualità tendenzialmente tende a essere un qualcosa in cui la psicologia tende ad avere molto a che fare, tranne nelle, nelle specifici casi in cui si tratta di un problema esclusivamente organico di natura medica, che però quindi sono soltanto alcuni casi, Generalmente serve esplorare anche la mente, che è un po' più complicata, no? Anche la mente dal da canto suo, anche se si dice spesso che il corpo non mente. Eh, perdonate il gioco di parole, anche la mente non mente. Non... Di... Cioè pu... però è più complicata. Cioè la mente ha un suo modo di funzionare che è molto meno trasparente del corpo e quindi per sé può dare comprensibilmente adito a un maggior numero di fraintendimenti, di ambiguità. E anche perché poi, alla fine, il corpo esprime quello che arriva dalla mente e quindi di per sé essendo il risultato finale di un processo a monte, il corpo non mente ma per semplicemente perché non c'è una volontà dietro il corpo. Diversamente invece quello che fa la mente è un lavoro in cui anche si auto-organizza, si autoregola, e quindi la mente dal canto suo risponde anche a se stessa in una serie di meccanismi che fanno sì che la renda più complicata, più complessa. Con funzioni più o meno consapevoli. Alcune funzioni quindi sono consapevoli, noi ci rendiamo conto di metterle in pratica di quello che sono i nostri pensieri, altre invece sono delle funzioni un po' più automatiche, un po' meno consapevoli, un po' meno consce. E tutte queste funzioni contribuiscono poi a quello che arriva. Al corpo. Le emozioni sono un esempio evidente di questa cosa: il fatto che quando siamo emozionati, per esempio eh, perché siamo spaventati da qualcosa come citavo prima, perché stiamo percependo un pericolo all'interno di una qualche argomento, di una qualche situazione, questa cosa qua quindi chiaramente si traduce in tutta un'attivazione corporea di tensione muscolare, di contrazione, di attivazione fisica, di accelerazione, che fa sì che il corpo quindi acceleri, ma si se sta accelerando per paura, per paura di qualcosa, per quale tipo di pericolo, quello è qualcosa che non ce lo può dire il corpo, ce lo deve dire la testa, e ce lo deve dire la testa nel momento in cui interpretiamo il modo in cui sta ragionando sul contesto, o su se stessa, o su quello che è il, il tema del momento. Questa cosa qua quindi va fatta sempre cercando di interpretare per quanto possibile, perché anche la mente quindi non ha un'intenzione di mentire, però essendo un po più complicata essendo fatta di tutta una serie di passaggi più difficili da osservare perché poi non si può vedere quale pensiero sta facendo una persona a volte si prova a tradurlo dal linguaggio corporeo però è sempre un tentativo di traduzione di qualcosa che in realtà nessuno può sapere nessuno sa mai cosa pensano gli altri ma anche se la mente non mente Comunque, tutta una serie di processi automatici che possono essere poco autentici nel momento in cui magari impara nel tempo a fare tutta una serie di cose che poi possono diventare quello che noi coscientemente e consapevolmente non riusciamo più a riconoscere, se è sincero oppure no. Cioè, se eh, la testa e la mente sono allenate, abituate per una vita a raccontarsi delle storie fuori dalla dimensione del gioco, del ludico, ma. Nel quotidiano, a raccontare a se stessi e agli altri delle versioni inventate della realtà eh, o se c'è l'abitudine magari proprio a non vederla la, la, la realtà, magari eh, sposando invece delle idee poco convincenti, però comode, che cerchiamo in qualche modo di farci andar bene per trovare un nostro modo di stare al mondo. Eh, quando succede questo, quelle sono tutte delle cattive abitudini che non è che la nostra mente ha, la mente non nasce con questa tendenza, ma sono delle cattive abitudini che possiamo finire per purtroppo promuovere all'interno del funzionamento mentale possiamo finire per insegnare alla mente a mentire a se stessa finendo per creare un qualcosa di involontariamente negativo tale per cui poi la mente poi non è che inizia a mentire però rimane sincera nell'esprimere quegli automatismi fraudolenti che noi abbiamo allenato la mente a fare per gestire alcune difficoltà e quindi dice delle cose rispetto invece che altre non tanto per mentirci per, per fregarci ma perché è abituata che su certi argomenti quindi risponde automaticamente non dicendo la cosa più sincera e quando succede questo appunto non c'è una volontà dietro di fregarci la mente non ci sta mentendo sta semplicemente gestendoci con quella comoda verità che noi siamo abituati, abbiamo abituato la mente a dirci. E quando succede questo, quindi cercare di anche leggere qual è il coordinamento e la congruità tra quello che ci diciamo esplicitamente a livello mentale e quello che leggiamo a livello corporeo può essere utile per cercare di capire cosa è congruo e cosa no, qual è l'argomento principale e cercare di iniziare a costruire una narrazione ragionevole e ragionata di quello che è il proprio modo di pensare. Questa cosa qua, chiaro, non è proprio semplicissima, però è una cosa su cui si lavora, è una cosa che si può fare ed è una cosa che implica non tanto iniziare a dirci che eh, allora il corpo ha ragione o la mente ha ragione o altro, ma si tratta di dirsi che corpo e mente sono indissolubilmente legati, intrecciati e per lavorare sul benessere sessuale bisogna lavorare su entrambi bisogna lavorare sul corpo ascoltandolo lasciandolo esprimere lasciando che abbia la sua possibilità di dire la sua il più possibile per darci degli strumenti da poter, e delle informazioni da poter eh, leggere tradurre e di cui capire qualcosa e allo stesso modo è importante che la mente sia trattata in modo onesto gentile trasparente eh, con eh, fiducia Fidarsi della propria mente è fondamentale perché se noi non alleniamo la nostra mente ad avere questo tipo di approccio con se stessa finisce che la mente semplicemente in maniera spontanea ci restituisce un approccio invece forzato, violento, eh, inaffidabile che è semplicemente quello a cui l'abbiamo abituata e noi è importante invece che cerchiamo di promuovere una coordinazione tra questi due elementi mente e corpo cercando di lavorare così su un benessere sessuale che proprio tra, tutti, tra tutte le scale e le aree del benessere forse è una di quelle che più di, più di tutte hanno bisogno necessitano appunto che mente corpo e corpo siano viste contemporaneamente in maniera univoca come un tutt'uno considerando che poi sono due strutture che a livello concettuale è utile separare per ragionare sul modo diverso con cui funzionano però poi l'una non esiste senza l'altra e quindi assolutamente è fondamentale che possano essere e possano interagire e possano essere trattate in maniera unita e coordinata e se si ha confusione su queste due cose mi raccomando rifugire per quanto possibile quelle teorie che basta ascoltare tutto il corpo e far fare al corpo basta ascoltare soltanto la mente lavorare sulla mente in realtà non si può fare l'una o l'altra, servono mettere insieme entrambe le cose e serve lavorarci con il livello di difficoltà che la sessualità ha, che può sembrare a volte una cosa semplice e banale, però in realtà è sempre complicato, soltanto alcune volte siamo un pochino più fortunati, altre ci capita un livello di sfida un pochino più alto di cui essere consapevoli, ma anche quando siamo fortunati le cose stanno andando in maniera facile, eh? stanno andando in maniera semplice, quello non è il momento in cui farsi andare bene quella cosa dicendosi ah sì è così come dovrebbe essere, in realtà quello è un momento in cui stanno andando insieme alcuni pezzi del puzzle che ci vuole poco a spaginare e a complicare ed è l'occasione per diventare più facilmente consapevoli di quella che è la propria esperienza, mettere in ordine quei tasselli e farsi trovare pronti a quelle che altrimenti sono un po' le sfide della vita, quelle eh, crisi di mezza età in cui a un certo punto ci si accorge di fare tutta una serie di cose e non sia ben chiaro il motivo per cui si sta facendo. Quello è qualcosa a cui ci si può proteggere soprattutto prendendosi cura di se stessi e arrivando preparati in un momento simile, con consapevolezza di sé, dei propri strumenti e del proprio modo di funzionare. Che se uno non fa prima, chiaramente eh, riparare una ferita dopo che ormai si è aperta, lo si fa, lo si può fare. È... Il lavoro che si fa quotidianamente in uno studio di psicoterapia però se uno facesse un pochino di prevenzione prima male non farebbe io con questa mia risposta del per il cinquantesimo appuntamento della rubrica il Sessuolo risponde. spero di essere riuscito in maniera sufficientemente chiara a parlare di un argomento che è piuttosto complicato e complesso ma su cui spero di aver dato qualche indicazione utile a Qualcuno, eh, come le persone che a volte quindi scrivono e appunto dicono che eh, il loro corpo sta dicendo qualcosa di contraddittorio o hanno dei pensieri che li mandano in confusione. Mi raccomando, non separate mai queste due cose, metteteli insieme e cercate di capire come queste due cose funzionano secondo le regole con cui sono costruiti corpo e mente. Cioè che Le emozioni hanno tutto il loro modo strutturato di funzionare, hanno tutto un qualcosa di simile e ci unisce in quanto essere viventi per il modo in cui funzionano, e quelli sono meccanismi da imparare, da imparare a leggere per districarsi all'interno di un qualcosa che sembra chissà quanto confusionario, però nella stragrande maggioranza dei casi un senso ce sempre. Questo è tutto, io spero di essere stato sufficientemente chiaro. A corredo di questo video c'è un articolo su dottorvalerio.com. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.